Siamo con Marco Bova, autore del libro Matteo Messina Denaro, latitante di Stato. Le volevo chiedere perché scrive un libro su Matteo Messina Denaro e sulla sua latitanza e perché secondo lei ancora a distanza di anni non è stato arrestato. Ho lavorato come giornalista in Sicilia, nella provincia di Trapani, mi sono occupato di cronaca giudiziaria e della caccia a Matteo Messina Denaro. Ho avuto la fortissima sensazione di essere davanti a un'impostura. Cioè ad ogni maxi blitz con l'arresto di 30 persone, questi slogan del si fa terra bruciata, si sta stringendo il cerchio, mi avevano fatto capire di trovarmi all'interno di un'impostura e per cui avevo la necessità di raccontarla e raccontandola mi sono reso conto che questa è una storia che ha complicità all'interno del nostro Stato. Eh, lei ha detto durante la conferenza che ha ricevuto delle diffide da parte da alcune parti di segmenti della società civile, per esempio avvocati o magistrati, questa cosa la delude, eh, perché lei ha questa, questa forza, perché lei appunto tratta di questi argomenti che la possono mettere in questa condizione spinosa e scomode? Sicuramente è sconfortante pensare che personaggi che conoscono bene le leggi come avvocati, magistrati, imprenditori hanno preferito dopo la pubblicazione di questo libro agire attraverso delle diffide che non hanno alcun valore giudiziario, nessuno mi ha richiesto formalmente un risarcimento. E sta avvenendo per una piccola parte, per un legale, appunto per una parola mancante, ma è una parte molto marginale. Accuse che invece mi sono state rivolte da magistrati e altri professionisti non, sono, non hanno avuto contestazioni giudiziarie vere e proprie, ma sono finite in delle trattative con la casa editrice, con la richiesta di tirare fuori le parti in cui si parla di loro dal libro, dalle prossime ristampe. Questo mi sembra un atteggiamento che appartiene alla codardia per il semplice fatto che ha come unico obiettivo quello di limitare una pubblicazione e non quello di accertare la realtà di un fatto. Cosa ne pensa del Festival Politicamente Scorretto e quale messaggio secondo lei può lasciare alla comunità? Secondo me il Festival Politicamente Scorretto è un'esigenza all'interno di una costellazione di festival e realtà che nel nostro paese Tiene la barra della civiltà e del valore etico, eh, quantomeno ad un livello accettabile. Per essere molto chiari, non sono le istituzioni per adesso a tenere alto il livello civico del nostro paese, ma sono in realtà come il festival politicamente scorretto. Me ne sto rendendo conto girando l'Italia e conoscendo molte persone per bene che sono unite da valori condivisi ma slegati fra di loro. Grazie. Grazie a voi.